E ciao a tutte allora anche oggi ho tutta la montagna di roba da stirare da mettere a posto e, e sono tutte le cose ancora un po estive. ecco voglio finire di lavare tutte le cose estive da mettere via e dopo vorrei incominciare a guardare fare anche decluttering andare a prendere tutta la roba invernale e, guardare quello che c'è da tenere e quello che c'è da scartare intanto metto a posto tutta questa roba qua alcune cose non li devo neanche stirare tipo i tappetini queste qua andiamo a cucina anche del bagno li qui molto e li metto via Cioga prima che mi scordo una di voi mi ha mi ha consigliato di comprare mh, comprare una cosa da mettere sopra no? tipo una, una velina tipo da mettere sopra qua. adesso non mi ricordo non mi viene in mente come si chiama allora mh, per stirare no però io sinceramente io non, non le ho trovate quando la troverò vi la farò sapere comunque è una cosa cioè, è difficile da trovare una cosa sembra semplice però non c'è in giro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 dove l'ho comprato ho comprato un lenzuolo un qualcosa era qua qui dentro l'ho tenuto e è molto comodo non buttateli via queste sacchettine qua perché sono comodissime anche perché sono trasparenti si vede tutto quello che c'è dentro ragazzi avevo detto che ho poca roba sul solaio ma non so se riuscite a vedere Non poi così poca roba alla fine. No, vabbè, non ce la posso fare. Allora, prima di tutto mh, tiro giù tutto. Questa anzi, di, eh, di questo armadio qua, metterò tutte le cose estive. Eh, scusate, invernali. Stive no, perché siamo andati verso estate. Bisogna mettere la roba estiva, no <ride> la roba invernale allora ci metterò tutta la roba invernale le cose estive le metto tutto da altre parti che così sono più comoda. Allora, prima di tutto tiro via tutte le magliette manica corta, le piego tutte. Le magliette devo piegare tutte in un modo in un'altezza allora queste sono più basse queste sono ultime che avevo piegato, vedete che sono più alte le devo ripiegare tutte così adesso così mi ci stanno tutte ripieghiamo tutte queste mali qua un po' più in tre praticamente non in quattro mi è rimasto tutto questo spazio qua dopo guardo cosa metterci Il le metto su una pinza, così tieni meno spazio. Ciao a tutti, siamo a giorno dopo. Devo ancora finire di mettere a posto armadi, però sono andata sul solaio, ehm, che stavamo smontando anche un po' su un solaio, quello che avevo quello che non avevo. Allora ho tirato giù dei piatti. E niente, adesso lavo questi piatti qua e usiamo questi piatti qua, anche perché sono, vedete che sono molto più piccoli da quelli che ho. Quelli che ho sono dell'IKEA. adesso vi faccio vedere, scusate. Guardate il piatto. No, ma neanche, sembrava più piccolo. Allora, questi piatti che sto usando adesso erano quelli dell'IKEA praticamente però adesso vi sostituisco con questi e, e niente adesso li lavo li poi io sostituisco anche la, la bilancia che avevo con una più vecchia la devo pulire adesso perché quell'altra praticamente qua è fatta tutta la ruggine Ok, questa si vede che una volta faceva un acciaio molto più buono e ha, non so quanti anni ha questa bilancia qua, però è, non è rugginita, ecco. Ecco ragazzi, io cambio con questa, so che non è bellissima, però meglio, perché la ruggina non mi piace, ecco. e poi eh, dovrò andare a lavorare e, e domani continuo con le mie cose ecco. non riesco a fare una cosa alla volta devo fare 10.000 cose alla volta ecco. Niente, adesso lavo i piatti e, e sostituisco con questi qua la bilancia la devo pulire anche quella e, e per oggi basta direi dopo devo andare a lavorare e domani continuo con eh, cavi di armadi ecco. riesco di usare questo qua, sì, mi hanno preso un po' di polvere e basta. Eccomi qua ragazze, scusatemi se in questi giorni pubblico meno, riesco a fare più velocemente tipo short così, giusto per caricare qualcosa, mm, per mancanza di tempo giustamente perché lavoro. Ecco, volevo parlarvi anche del piatti che ho fatto il cambio, vedete questi qua? Sapete che con i piatti un po' più piccolini, colorati, non troppo colorati, giallo no, giallo no. Ehm di colore un po così si mangia meno mm, vediamo chi vuole fare la dieta i piatti ragazzi <ride> no vabbè a parte scherze mm, niente il mio video ragazze finisce qua perché sono già le 11 all'una devo essere a lavorare devo preparare da mangiare e niente ehm, direi che ci salutiamo e, Domani continuo a, continuo a il, um, mettere a posto armadi, ecco. Spero che il video vi è piaciuto, vi ho fatto la compagnia e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!